Ciao a tutti oggi prepareremo i carciofi in agrodolce il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa gli ingredienti sono cuori di carciofo tagliati a spicchi olio evo aceto bianco latte farina sale zucchero uva sultanina mollata e pinoli Diamo il via alla ricetta per prima cosa mettiamo la farina all'interno del latte e l'amalgamiamo con il cucchiaino, facendo attenzione a non lasciare grumi. Adesso mettiamo all'interno del boccale l'olio. I cuori di carciofo. un pizzico di sale. Facciamo amalgamare per 5 minuti 100 gradi antiorario, velocità soft. Aggiungiamo l'aceto addizioniamo il bimbi per 3 minuti 100° antiorario, velocità soft. Adesso aggiungiamo il composto di latte e farina lo zucchero l'uvetta che abbiamo precedentemente ammollato e i pinoli e facciamo cuocere per 6 minuti 100 gradi anti velocità soft senza misurino I carciofi sono pronti, andiamo a impiattare. Carciofi in agrodolce. Grazie e alla prossima ricetta!